Quando scende la notte mi avvolge spingendo la mente Dove l'occhio non giunge, lo sguardo fisso nel vuoto per pervaso da mille pensieri ma accorgo soltanto adesso che sarebbe bastato guardare meglio dentro me stesso Me lo ripeto spesso ma ad essere onesto Qua le parole svaniscono presto come se fossero scritte col gesso Un colpo di spugna e resta solo il fiato perso O forse no, a tutto esiste un'eccezione L'ho capito una sera quando il tuo pianto di rabbia ed elusione Mi sussurrava sottovoce, farsi scandita al tuo orecchio mi ritrovo Vai, come davanti a uno specchio Che riflettevo me stesso Che non vedevo da parecchi Ecco Adesso quelle frasi rimbombavano in testa come un eco Come tu abbia fatto non me lo spiego Scosti il mio ego con dolce prepotenza E poi a nulla, ciò che ci circonda e rimaniamo solo noi Ma adesso la volta schiarisce e la sua magia svanisce Ritorno coi piedi per terra che il mondo piede di guerra e l'uomo subisce Osserva il cielo stanotte saprà raccontarti di mille sogni Di ciò che vuoi ma non puoi e taci tutti i giorni